Di nuovo insieme ragazzi, allora oggi andiamo a creare una linea di basso, una linea di walking su un accordo eh, statico, si dice statico quando un accordo dura più battute, eh, restiamo, va benissimo il brano su Water per, per chi si approccia agli standard, per chi si approccia a questo tipo di walking, eh, poiché eh, ci sono... Eh, come vedete, nella struttura 16 battute di re minore, eh, 8 di mi bemolle e 3 8 di re minore. Questa è la struttura completa del giro di SWAT, quindi come approcciarsi eh, a questo tipo di walking quando un accordo appunto perdura più battute? Ovviamente non si può eh, pensare di eh, suonare 16 battute usando solo eh, le note del, dell'arpeggio, eccetera, quindi bisogna eh, pensare a tutte le varie opzioni che abbiamo, quindi oltre alle note de dell'accordo, quindi in questo caso Re fa La Do su Re minore, Mi bemolle, eh, Sol bemolle, La bemolle, Re bemolle su Mi bemolle minore, Abbiamo detto cromatismi, quindi note di passaggio cromatiche, ehm, l'aggiunta di ghost, di eh, variazioni ritmiche, ottavi, eh, terzine, terzine di, di ottavi, terzine di quarti. Abbiamo, poi abbiamo parlato di scale, eh, su un re minore ho diverse possibilità, mi viene subito in mente eh, le, le, le scale minori più diciamo più suonate più, più famose no? in modo di dire però nel jazz tendenzialmente si usa la scala dorica quindi Re minore visto perché ha preso anche il corso di armonia eh, una scala minore con la settima maggiore quindi pure la minore melodica che è identica però con la sesta maggiore quindi. come sentirete eh, nell'esperienza poi del... che avrete nel ambito del working, del jazz, eccetera, la minore naturale è eh, meno suonata. Quindi proviamo a costruire una linea inserendo eh, su una base questi elementi e scegliendo le varie scale in determinati momenti del brano. Mando la base, parto semplice, Vediamo altri elementi tipo la scala minore armonica. che già inserendo tutti gli elementi che abbiamo visto, eh, ora non ho suonato proprio benissimo perché da questa cassettina sento eh, molto di quello che succede sotto, ma comunque eh, la differenza ovviamente tra il suonare eh, cordale, quindi solo le note e l'accordo e aggiungere tutti questi elementi, eh, stando sempre attenti a quello che questa è una base ma poi nella realtà c'è magari l'improvvisazione, c'è l'esposizione del tema quindi bisogna sempre suonare anche e soprattutto in relazione a cosa fanno gli ex musicisti quindi aggiungere troppa roba spesso può, può essere invece che una cosa positiva tutt'altro può, può rompere le scatole sia all'ascoltatore che agli ex musicisti quindi eh, benissimo anche le linee semplici anzi, soprattutto vengono richieste dagli stessi improvvisatori o insomma, altri, dagli altri musicisti, è benissimo aggiungere gli elementi, ma in determinate circostanze, col criterio e senza voler strafare. Questo è il mio consiglio. Quindi anche per oggi è tutto, e divertitevi a sperimentare il più possibile. Alla prossima lezione, grazie ancora.